Quello che ci interessa di più sono virus e batteri e dovete sapere che i virus ovviamente sono molto più piccoli dei batteri in termini di eh, nanometri, però ecco queste sono un po' delle indicazioni eh, per avere qualche idea di più su quelli che sono gli agenti patogeni e quindi patogeni, un micro, un micro, quando parlano di microorganismi patogeni che possono essere chiamati agenti patogeni, agenti biologici, sono sempre più o meno la stessa cosa. Questo è importante perché voi prima di fare una lavorazione dovreste chiedere all'operatore. Con che cosa lavorano? Quindi, se loro vi dicono: Ah no, noi lavoriamo con microrganismi patogeni, benissimo, già, già il termine patogeni, dovunque lo mettano, vi deve creare questo alert. Io vi consiglio anche di chiedere qualcosa a ritroso, cioè che cosa facevano gli operatori prima, cioè se quella K era stata utilizzata per queste tipologie di lavorazioni anche in precedenza, perché cose che mi sono successe è che determinate cappe che magari allo stato attuale ti dicono che stanno facendo una cultura cellulare, lavorazioni di semplici, cultura cellulare, in realtà a suo tempo avevano lavorato con degli agenti biologici, agenti patogeni, ma gli stessi operatori non lo sapevano. Quindi io per default le cappe le tratto sempre come se sono pericolose all'ennesima potenza, e quindi che ci possa essere virus, funghi, parassiti, batterie e quant'altro perché ovviamente è importante così. Questa parte qui dei patogeni si divide in quattro gruppi di rischio e questo ci interessa saperlo perché in base ai gruppi di rischio vengono associate le cappe e questo ve lo potrebbe chiedere eh, un po' quello che è il cliente, no? quindi se per esempio un gruppo di rischio eh, che, con cui loro lavorano, quindi un patogeno con cui stanno lavorando, è associato al gruppo di rischio 3 eh beh, voi dovete assolutamente sapere che state, per esempio, dovrebbero lavorare dentro una BSL3, un gruppo 4, una BSL4, insomma sono casi un po' più particolari, però in generale è fondamentale capirlo. Diciamo che i gruppi 3 sulle cappe by hazard possono essere lavorati, e vi dico, nel 90% dei casi vengono lavorati, ma non vengono lavorati in BSL3, quindi è bene però saperlo. Poi a seguire gruppo 2 e gruppo 1 nelle cappe by hazard, di classe 2, possono essere utilizzati assolutamente.